Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti Cantucci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, mandorle, burro morbido, lievito per dolci, miele, la buccia grattugiata del limone, zucchero semolato, sale e uova. Andiamo, il via alla ricetta! Iniziamo a mettere all'interno del boccale lo zucchero, la buccia del limone grattugiato, e le uova. E andiamo ad amalgamare Per un minuto. A velocità 5. Adesso andiamo ad aggiungere la farina. il burro morbido, il lievito per dolci, un pizzico di sale, e terminiamo col miele. Andiamo a impastare il tutto per due minuti a velocità spiga. Andiamo ad aggiungere le mandorle e facciamo impastare un altro minuto a velocità spiga nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180 gradi il nostro impasto è pronto andiamolo a trasferire in una spianatoia. Dopo aver tirato fuori l'impasto dal bimbi andiamo a mettere un po' di farina su una spianatoia, andiamo a prendere una parte e creiamo il nostro primo sfilatino. Adesso andiamo a posizionarlo su una teglia rivestita da carta da forno e continuiamo così con il resto degli impasti. Dopo aver stesi i nostri impasti e averli posizionati su una teglia rivestita da carta da forno, andiamo a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Trascorsi i 30 minuti usciamo i biscotti dal forno e lasciamoli intiepidire. Dopo aver fatto intiepidire i biscotti andiamoli a tagliare in diagonale. Dopo averli tagliati, andiamo a infornarli a 140 gradi per 10 minuti. I nostri biscotti sono pronti, andiamo a impiattare. Biscotti Cantucci, grazie e alla prossima ricetta.